Lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 28 Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere la tomba. Ed ecco, c'era stato un grande terremoto, perché l'angelo di Geova era sceso dal cielo, si era avvicinato, aveva rotolato via la pietra e vi si era messo a sedere sopra. Il suo aspetto era come il lampo e la sua veste era bianca come la neve. Vedendolo, quelli che erano di guardia avevano iniziato a tremare per la paura ed erano diventati come morti. Ma l'angelo disse alle donne, «Non abbiate paura, perché so che cercate Gesù che è stato messo al palo. Non è qui perché è stato risuscitato, proprio come aveva detto. Venite, vedete il posto in cui si trovava». E andate subito a dire ai suoi discepoli che è stato risuscitato dai morti e vi sta precedendo in Galilea. Lo vedrete là. Ecco, ve l'ho detto. Lasciando in fretta la tomba commemorativa, impaurite ma con grande gioia, corsero a riferirlo ai suoi discepoli. Ed ecco che Gesù andò loro incontro e disse, «Buongiorno». Loro gli si avvicinarono, si strinsero ai suoi piedi e gli resero omaggio. Allora Gesù disse loro, «Non abbiate paura, andate, portate la notizia ai miei fratelli, così che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre le donne se ne andavano, alcune delle guardie entrarono in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano accadute. E dopo essersi riuniti con gli anziani ed essersi consultati, questi diedero ai soldati una notevole somma di denaro e dissero loro, «Dite così». I suoi discepoli sono venuti di notte e hanno rubato il corpo mentre noi dormivamo e se questo giunge agli orecchi del governatore non vi dovrete preoccupare, vi spiegheremo noi la faccenda. I soldati presero il denaro e fecero come era stato detto loro e questa storia si è diffusa fra i giudei fino ad oggi. E intanto gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, gli resero omaggio. Alcuni però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro, Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Perciò andate e fate discepoli di persone di tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato». Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla conclusione del sistema di cose.